Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non escono video, ma ritorniamo con l'unboxing di questo pacco che è arrivato. Non è un pacco per me, ma lo apriamo. È stato chiesto di aprirlo per fare questo unboxing. Quindi, lo apriamo subito dovrei best se non ricordo male vediamo cos'è esatto allora è una cover è una cover è una cover per l'iPhone 4s l iPhone 4s vediamo subito se si fa fatica a trovarle doveva essere cambiata e una cover Esiste ancora? Cavalca! Bellissima questa, questa zigrinatura qua sopra è in finta pelle, ha due taschine qua per portare dei documenti, più una un'altra taschina qua interna per mettere carte, documenti, foglietti, appunti, un sacco di cose. Poi cosa? La chiusura magnetica, il, vabbè, il foro della videocamera. È arrivato il gatto nel frattempo comunque è fatta bene, è bella ripiena. Cioè, L'imbottitura, cioè, questo spessore è tutta imbottitura. Cioè, solo imbottitura molto... Cioè, di certo non si attutisce gli urti, diciamo. Sicuramente li attutisce. Questa era la spugnetta di protezione che ci va qua dentro. Per alla forma del telefono per evitare che si sporchi, che si graffi, che si... Boh, non so che... cosa potrebbe succedere comunque è blu è un... mi piace come colore anche poi la chiusura è solida le cuciture le vedo fatte bene quindi diciamo è buona non so quanto hanno speso sinceramente ma Ci sta diciamo come, come ho trovato su internet, quindi Niente, eh, un video unboxing che ho, ho deciso di fare così per ri ritornare a riportarvi un contenuto con gli gameplay. Sono un po' fermo perché non sono più andato, non ho più avuto progressi perché sono stato fermo. Sono stato impegnato con lavoro e altri impegni quindi cercherò di ricominciare a breve. Questo è l'ultimo unboxing, quindi speriamo che ce ne siano altri. Altra i non farò magari un unboxing di questo tipo, questo è un unboxing, l'ho fatto perché serve a un mio parente, che è per un mio parente, che serviva e quindi il pacco lo mettiamo là. Serviva e quindi gli ho fatto subito. Però gli unboxing, eventuali, eventuali unboxing che farò per me terrò i pacchi da parte e faremo un unboxing un unico gigantesco magari uno, due o tre pacchi cioè, li tengo da parte e poi farò un unboxing quando ne ho abbastanza ok c'è il, il gatto che gioca con la scatola Mimì. va bene io vi saluto, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere questo video se vi è piaciuto, lasciate tantissimi like e spolliciare. Se avete idee di prodotti lasciatemi i commenti qua sotto che vedrò se li vedo e li ritengo interessanti. E potrete...